Bene, grazie a tutti di essere venuti a questo pomeriggio dove noi concludiamo eh, un evento che è iniziato circa 4-5 mesi fa e che permette ad alcuni ricercatori di mettersi in mostra, diciamo così, proponendo a loro quella che abbiamo chiamato idea tecnologica a un pubblico eh, più vasto dove sono rappresentati anche una serie di attori del mercato. E Prima di spiegarvi l'agenda che vi racconterò dopo, io lascerei la parola a, a coloro che introdurranno questo pomeriggio e, e abbiamo qui con noi il segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, Andrea Simoni, che farà un breve saluto da ospite, dopodiché l'assessora alla ricerca, Sara Ferrari, che dirà, farà una breve introduzione. Quindi lascerei la parola subito a Andrea Simoni. Grazie e benvenuti a tutti benvenuti a questo nostro incontro che come dice il titolo è cerca di portare ad una condivisione con tutti voi di alcune idee di alcune idee che nascono dalla ricerca di fbk e che speriamo possano essere passibili di valorizzazione sul mercato e eh, Technology Idea Sharing è proprio, mh, ha proprio questo come senso, ha il senso di riuscire a far emergere dai nostri ricercatori, dalle attività di ricerca che fanno, delle idee che possono essere, mh, dopo un periodo di maturazione, di incubazione e di, mh, diciamo, di, di accompagnamento, possono essere valorizzate sul mercato. Non è detto che le sette idee che vedremo oggi saranno tutte valorizzate sul mercato, non è detto che eh, diciamo, nascano delle start-up eh, già domani, però è un movimento che all'interno di FBK abbiamo cercato di spingere per dare una strutturazione maggiore a quello che noi chiamiamo il percorso di innovazione. Noi eh, in FBK, siamo partiti con FBK nel 2008 e come ricordavo oggi in un incontro di un comitato interno Abbiamo cercato di mettere a tema, oltre che eh, la ricerca, come è sempre stata intesa, anche il tema della eh, valorizzazione dei prodotti della ricerca. E questo pilastro della mission, piano piano, è diventato sempre più importante. E come ricordavo oggi, eh, se la mia opinione è che l'abbiamo sempre fatto in maniera molto artigianale, questo. abbiamo creato delle start-up, abbiamo lavorato con aziende, Abbiamo messo in piedi laboratori congiunti con aziende, però sempre in maniera m, poco strutturata. Quello che serve ad FBK per aiutare anche il proprio territorio, ma non solo, è quello di riuscire a strutturare questi percorsi e quindi creare degli strumenti adatti. Questo m, diciamo, evento è un primo strumento, un primo strumento che ha visto la partenza, eh, mi sembra il 14 gennaio, adesso correggimi e eh, eh, eh, Giuliano quando abbiamo fatto un incontro con alcuni dei nostri ricercatori che hanno portato le loro esperienze. Gli altri ricercatori ascoltavano, chiaramente, no? E da um, Alessandro Cimatti che, a, a, al, al Pierluigi Belluti, persone che hanno visto cosa significa portare a compimento i risultati della ricerca. E poi abbiamo ascoltato anche le indicazioni, i suggerimenti di Luca, che è qui con noi, del nostro presidente. Da lì è nata l'idea a sette dei nostri ricercatori, forse sei, perché ce n'è un doppione o sono sette? Sì, Uno sì. ne ha due? Ok, quindi quella è stata pulita. Guardo Luigi che... <ride> e da lì sono partiti nel, nel fare un percorso, un percorso che è, fatto, è stato fatto, è eh, composto da momenti di formazione e quindi coaching e quindi eh, appoggio da vari punti di vista, nella costruzione di un business plan, più che nel, nell'accompagnamento so, da, da certi punti di vista, per capire qual è, quali sono gli aspetti critici importanti per poter fare questo salto. Fatto questo percorso, sono stati selezionati e ce ne sono sette proposte che vediamo qui e che ringrazio. E, e abbiamo diciamo, composto questo evento con una giuria, una giuria di esperti che poi Giuliano presenterà che eh, hanno mh, caratteristiche mh, diverse uno dall'altro, perlomeno abbiamo cercato di comporre così questa giuria, ma che possa riuscire veramente non solo a selezionarle, faremo una graduatoria, ci saranno eh, e, dei premi per i primi tre, però non è questo il senso, il senso è quello di dare dei consigli, di riuscire a far sì che queste idee effettivamente possano trovare un altro supporto per poter maturare. Quindi io ringrazio tutti gli intervenuti, sia i nostri colleghi di FBK, vedo tanti ospiti, ringrazio chiaramente chi ha partecipato a questa iniziativa, mettendosi in prima fila a, a, a svolgere questo, questo percorso, e anche i nostri amici che parteciperanno alla giuria. Ringrazio l'assessora che ci ha onorato della presenza in questo momento, per noi è importante perché questo è un altro dei segnali che FBK cerca di dare, e ripeto, al nostro territorio, ma non solo, nel riuscire a fare questo salto di qualità che passa dalla, eh, alla seconda fase dell'economia circolare della conoscenza. La prima è quella che abbiamo sempre fatto, mi scuso, molto bene, no? Non voglio essere presuntoso. La seconda è quella che iniziamo a, a cercare di interpretare nel riuscire proprio a valorizzarla. Grazie. Il primo errore l'ho fatto accettando di venire ad aprire invece che a chiudere dopo che ho visto che c'è la premiazione e il buffet finale e pazienza, io non mi posso fermare e, e mi sarebbe piaciuto vedere poi insomma, i risultati di questa giornata. L'altro errore è che ho chiesto una penna, sono venuta con la carta e sono nel posto sbagliato a pensare di venire qui ancora con la carta e la penna, visto che i miei due compagni di banco hanno solo, ovviamente, la tecnologia più moderna. Eh, inizio ringraziando, ringraziando eh, chi ha voluto organizzare questo momento, questa iniziativa. Chi ha voluto partecipare, cioè chi ha saputo cogliere l'occasione, eh, no, non sempre è così scontato che si sappia cogliere le occasioni che ci sono, Ringraziare la giuria che si è voluta prestare, quindi vuol dire che ha creduto in questa iniziativa, ha prestato il suo tempo e la sua competenza a, e la presterà oggi a, a questa giornata. E, eh, e mi complimento in anticipo con chi vincerà, ma ahimè, insomma, non, non lo posso sapere, quindi non posso che fare un grosso in bocca al lupo. Um, è evidente che mh, per la provincia autonoma di Trento... Ehm, L'evento di oggi si inserisce con coerenza dentro una, uh, una nuova idea del ruolo uh, che deve avere, del ruolo dal punto di vista pubblico evidentemente che deve avere uh, una fondazione di ricerca che uh, può oggi accompagnare uh, le sue eccellenze verso l'economia reale. Uh, Oggi siamo in una, nella fase storica in cui l'investimento pubblico eh, sulla ricerca chiede anche questo. Chiede cioè di saper tradurre in uh, successo, in uh, applicazioni, in uh, trasferimento tecnologico quello che è il lavoro che voi dentro a questa fondazione fate. È evidente che voi siete dei ricercatori e quindi non è chiesto ai ricercatori che abbiano in maniera innata anche le competenze per fare eh, business, per fare marketing, per fare altro. E quindi l'operazione che, che si chiede di fare ma sulla quale si costruiscono i presupposti perché si possa fare è accompagnare le competenze di chi fa ricerca con occasioni e eh, persone che possiedono la competenza necessaria a questo trasferimento, a questo passaggio. La provincia, come voi sapete, ci crede, ha costruito insieme a FBK, a Fondazione Edmond Mac, Università di Trento, eh, vedo qui anche il prorettore, eh, una e Trentino Sviluppo evidentemente, una... Mh, un luogo che serve esattamente a questo cioè che ha questo obiettivo quello di aiutare la ricerca a intercettare i bisogni e le richieste del mondo dell'impresa bene se eh, questi, mh, questo obiettivo questo percorso lo si cerca di fare con strumenti diversi con occasioni diverse con modalità nuove che possono essere sperimentate. Considero quella di oggi una di queste modalità con cui FBK eh, per prima dà l'esempio di voler costruire a partire dai propri ricercatori offrendo loro queste preziose occasioni che sono i premi messi in palio oggi e il percorso di accompagnamento. Che, eh, che può servire perché possano diventare di successo le vostre idee e le vostre ricerche um, non dico altro se non che questa è la strada che noi speriamo giusta sulla quale stiamo facendo come sistema trentino una scommessa e quindi se uno degli enti più quotati più avanzati eh, di cui eh, possiamo diciamo così fregiarci in questo territorio, fa questo sforzo, beh, non possiamo che essere contenti e applaudirlo, perché eh, è questa la linea che abbiamo scelto per questo periodo storico. Non so se ce ne sarà una, un altro poi che verrà diverso, ma questa è la scommessa che stiamo facendo oggi, questo è ciò di cui oggi abbiamo bisogno. Quindi io faccio di nuovo un eh, grosso in bocca al lupo a, a chi vincerà ma eh, anche agli altri che, che forse magari non oggi ma in altre eh, circostanze potranno vedere comunque successo della pro propria iniziativa e come dire come provincia di Trento noi ci siamo su questo e quindi in bocca al lupo di nuovo bene Direi che siamo in largo anticipo sulla, sulla tabella di marcia, quindi ho tempo, di, per la prima volta nella mia vita sono in largo anticipo sulla tabella di marcia, quindi ho tempo di spiegare con un po' di calma come funziona eh, il meccanismo con il quale abbiamo costruito questo pomeriggio. Allora, avete sentito che ci sono sette idee che sono state selezionate e che oggi verranno valutate da una giuria, direi, molto qualificata. La giuria sarà, adesso elenco coloro che prenderanno parte alla giuria e che, eh, diciamo, dopo la fase iniziale nella quale noi assisteremo a un pitch fatto da ciascuno dei sette team, a valle ovviamente dell'ascolto dei pitch, la giuria si riunirà e si riunirà per, per un periodo di tempo che dovrebbe essere 45 minuti, insomma mezz'ora 45 minuti, e, e darà una valutazione delle idee e, e dopodiché diciamo, verrà, verranno assegnati i premi ai primi tre classificati. Dicevo, la giuria autorevole, ne faranno parte Andrea Simoni, che è il segretario generale di FBK, Simona Eidenperger, che oltre ad essere un membro del CDA di FBK e anche direttore degli investimenti a Merfin Capital, che è una società di private equity, se non, se non, se, eh, più o meno dice Simona, va bene... Poi abbiamo Massimiliano Magrini che è Managing Partner a, venture, a United Ventures che è un fondo di venture capital. Poi abbiamo Pietro De Nardis che è un imprenditore e un angel investor così diciamo lo qualifichiamo. E poi abbiamo Roberto Prioreschi, Director a Bain Company che è una primaria società di consulenza. Poi abbiamo Diva Tomei che è CEO di Solenica e quindi in prima persona potrà valutare rispetto alla sua azienda come vanno le altre. Poi abbiamo altri due membri aggregati, su cui diciamo, non eravamo certi della loro partecipazione, abbiamo Luca De Biase, che è giornalista, direi più che autorevole, del Sole 24 Ore, nonché un esperto di questo tema, eh, perché ha partecipato alla commissione governativa che ha sostanzialmente riscritto gran parte della normativa sulle start-up e gli spin-off, ed è anche colui che ha lanciato questo percorso, perché il 14 gennaio, insieme al nostro presidente Profumo, ha fatto un po' diciamo, da sparring partner per coloro che stavano pensando di sottoporre la propria idea. E, e in ultimo Roberto Della Marina, che oltre ad essere eh, membro del CDA di FBK, nonché presidente del comitato di valutazione imprenditoriale, sempre di FBK, e anche partner di Aladdin Ventures, e presidente eh, del BIC e degli incubatori del Friuli Venezia Giulia. Quindi direi, come si dice in questi casi, un parterre du roi. E quindi io, con un po' di anticipo sulla, sulla tabella di marcia che non guasta, andrei a introdurre i meccanismi di funzionamento dei pitch, perché... Abbiamo pensato, cioè, in, in queste circostanze, come, come sempre succede, bisogna essere un po' come dire, rigidi, nel, soprattutto nel tenere i tempi e nel fare in modo che eh, parte anche del, del meccanismo diciamo così, di preparazione del mercato sia costituito dal fatto di, poter, di, di sapere esporre anche in tempi molto, molto rapidi quella che è la propria in questo caso, idea tecnologica eh, imprenditoriale. Diciamo che il termine idea tecnologica è stato coniato anche per tener conto del fatto che eh, non si pretende da queste idee una maturità tale da poter essere pronti a partire domani mattina. Tuttavia non, si pretende neanche, cioè, non, si non ci si accontenta neanche che siano cose vaghe, buttateli eh, un po' per caso. Questi cinque mesi, prima ho detto quattro, ma in realtà sono quasi cinque mesi di di accompagnamento a questa giornata, sono serviti tra le varie cose anche a fornire eh, un minimo di, di, di attrezzi del mestiere, di formazione per quello che può essere fatto in un tempo così eh, breve e comunque sempre eh, diciamo part time, perché ovviamente le persone che hanno partecipato a, a, questa, a, questa, a questo percorso hanno continuato nel frattempo a fare, a fare anche i ricercatori. E quindi dovrebbero arrivare oggi insomma abbastanza carrozzati per tenere una presentazione come funziona? Eh, loro avranno 5 minuti io li introdurrò, introdurrò i team mano a mano eh, dicendo in maniera molto, molto semplice qual è l'ambito in, in che ambito tecnologico e di mercato si colloca molto vagamente la loro, la loro idea tanto poi saranno loro a presentarla nel dettaglio presenterò il team loro avranno 5 minuti per fare la loro presentazione. Cercherò di essere sufficientemente rigido perché ho messo una sveglia che ha un suono molto antipatico, quindi lo riconoscerete subito. Vi avviserò quando mancherà un minuto, di modo che possiate organizzarvi eventualmente per fare un rush finale. E... Dopodiché ci sarà spazio per... Idealmente noi abbiamo pensato a tre domande dal pubblico, giusto per evitare di come dire, di, di, di fargli di, di far evitare troppo il numero di domande e di sforare coi tempi. Se poi una volta sono quattro e abbiamo fatto veloce, eh, può anche andare. È chiaro che siccome verranno valutati comparativamente, dovremmo dare delle condizioni più o meno a tutti che siano equivalenti. Quindi, insomma, su questi tempi io cercherò di essere abbastanza severo. Quindi non resta direi che, eh, che partire con, eh, con la prima idea, che, che, il cui proponente ha, ha deciso di chiamare Tu Aspire. Il proponente è Mariano Ceccato, che invito a salire sul palco per la presentazione. Farei anche un applauso di incoraggiamento. e grazie di aver come molti di voi sanno il modello tradizionale di pagare per scaricare e installare app ormai è stato praticamente da un business alternativo che prevede le app eh, come gratuite Le app ora sono gratuite, e molto spesso eh, il flusso di denaro agli sviluppatori arriva sostanzialmente attraverso la visualizzazione di pubblicità. Pubblicità che sono raccolte da uh, terze parti e messe a disposizione degli sviluppatori come una libreria che includono e eh, sostanzialmente eh, viene visualizzata. Molto spesso però, come già mh, purtroppo succede per il software tradizionale per computer e desktop, anche eh, le app per smartphone finiscono nelle mani di hacker che sono sostanzialmente intenzionati a modificarle e ridistribuirle in canali paralleli. Se però questi hacker, modificandole, tolgono la pubblicità, questo rappresenta un mancato guadagno per gli sviluppatori che contavano sulla pubblicità come unica fonte eh, di revenue. E quello che proponiamo noi è questo, sostanzialmente sigillare la pubblicità all'interno delle app in modo che non sia possibile o sia molto difficile rimuoverla. Non solo, ma i tentativi di... Sostanzialmente modificare queste app eh, consisterebbero in un malfunzionamento dell'applicazione, dell cioè c'è un meccanismo di protezione interno che rileva ogni tentativo di effrazione e fa in modo che l'applicazione modificata non funzioni più correttamente. E dalle nostre analisi emerge che il mercato della pubblicità su smartphone è ampio e in rapida e costante ascesa. Quest'anno si stima che il mercato globale della pubblicità su smartphone sia attorno ai 100, milioni di dollari, eh, 100 miliardi di dollari, scusate. Eh, valore che eh, grossomodo raddoppia eh, nel 2019. Eh, Un'analisi più dettagliata della segmentazione rileva che spesso, molto spesso, gli sviluppatori hanno un'esperienza molto limitata, perlomeno nella maggior parte dei casi. Gli sviluppatori professionisti sono pochi e sostanzialmente questi sviluppatori utilizzano eh, la pubblicità come fonte principale di monetizzazione delle loro app. Viste queste premesse abbiamo elaborato il seguente business model, eh, invece di proporre un uh, costo fisso per utilizzare le nostre tecnologie, noi eh, abbiamo proposto questo modello di eh, sostanzialmente detrarre una piccola fee, una percentuale che varia fra il 3-5% da quello che sarebbe la monetizzazione derivante dalla visualizzazione eh, del, dei banner pubblicitari. In questo modo solo se un'applicazione ha successo effettivamente dovrà pagare questa, questa fee. E quindi eh, escludiamo la possibilità di avere uno scoglio eh, laddove gli sviluppatori con poca esperienza e agli non hanno una disponibilità finanziaria elevata. L'analisi dei competitors fa emergere che eh, la maggior parte delle soluzioni attualmente disponibili sono tipicamente passive, cioè eh, cercano di rendere più difficile la possibilità di portare delle modifiche, di portare degli attacchi. Le uniche soluzioni che di, di fatto tendono, cercano di avere un approccio reattivo per bloccare le applicazioni modificate sono molto poche e eh, tipicamente molto, eh, molto costose, perché eh, propongono ancora il modello tradizionale di un costo fisso iniziale. E le, uniche che le uniche aziende che propongono questo tipo di soluzioni di fatto eh, cercano di rivendere nel mercato mobile soluzioni pensate e ritagliate per il mercato desktop, quindi non del tutto allineate con le esigenze del mercato mobile eh, l'esperienza che portiamo in questa iniziativa imprenditoriale è un'esperienza maturata all'interno di un progetto di ricerca finanziato dalla comunità europea iniziato all'incirca tre anni fa eh, che ha coinvolto eh, sette Minuta. partner Sette partner, di cui tre sono i leader mondiali della sicurezza digitale. E, le principali milestone di progetto già raggiunte sono state raggiunte all'interno di questo progetto di ricerca. Sono state l'ideazione di approcci innovativi, lo sviluppo di eh, prototipi e la loro validazione industriale. Nel prossimo anno noi intendiamo eh, validare il nostro approccio con i primi gli early adopter di questo tool e rilasciare entro un anno un uh, tool che gli sviluppatori potranno utilizzare all'interno del, uh, del loro sviluppo uh. e, rapidamente il team si compone, uh, io sono stato il principal investigator di questo progetto di ricerca e Andrea uh, uh, mi ha affiancato nello sviluppo di queste tecniche. Come prossimi passi sostanzialmente intendiamo uh, avvicinare più da mh, i, quelli che sono, potranno essere gli early adopter di questo tool per avviare un colloquio costruttivo con loro e sostanzialmente eh, avviare anche una campagna di fundraising per finanziare questa idea imprenditoriale. Ultimo passo è quello di allargare il, il team di sviluppo coinvolgendo altre persone che si occuperanno più specificatamente della, dello sviluppo del mercato. Se ci sono domande, le tre famose domande, non è obbligatorio ovviamente, ma se qualcuno ha qualcosa da chiedere a Mariano. Max. Sì certo, la tecnologia sostanzialmente che intendiamo adottare è un pezzettino di software che viene integrato nell'ambiente di sviluppo che gli sviluppatori normalmente usano e quindi per loro sarà trasparente. Sostanzialmente cosa succede? Alla fine dello sviluppo, eh, prima di produrre l'applicazione, la nostra tecnologia applica un rewriting, cioè modifica l'applicazione eh, integrando delle protezioni che monitorano eh, l'esecuzione dell'applicazione finale e sostanzialmente verificano delle invarianti, cioè delle condizioni, che, eh, che, mm, eh, delle proprietà della pubblicità che se sono um, verificate allora l'esecuzione continua normalmente. Se invece queste proprietà non sono verificate allora si innesta un meccanismo che di lì a poco causerà il blocco dell'applicazione. È molto importante eh, diciamo separare la parte di verifica dalla parte di contromisure per non rendere evidente il punto che andiamo a corrompere dell'applicazione. Poi di fatto è un po' complicato, mi ci vorrebbe forse una presentazione un po' più ampia. Allora, eh, di fatto l'approccio generico. Come primo campo di utilizzo ne abbiamo individuato quello della pubblicità, che è eh, un bisogno eh, sentito. Ovviamente il progetto di ricerca ha un respiro molto ampio e ha elaborato tecnologie utilizzabili in vari contesti. Questa è l'idea che abbiamo avuto sempre. Sì. Ci sono, per quanto riguarda la proprietà intellettuale ci sono degli accordi di progetto, un contratto sostanzialmente <ride> e la proprietà intellettuale appartiene ai partner che hanno sviluppato quel, quell'idea innovativa. Diverse idee sostanzialmente in questo progetto afferiscono a diversi partner. Alcune sono condivise, altre sono esclusive. Come FBK abbiamo la proprietà intellettuale esclusiva di alcune idee che intendiamo adottare. Tra cui questa. Tra cui sì questa. Il prossimo passo reale è appunto quello di fare un po' di fundraising per poter finanziare lo sviluppo. Allora, eh, per finanziare il primo anno avremo, avremo bisogno all'incirca attorno ai 750 mila euro. E per lo sviluppo e per mettere in piedi questa idea imprenditoriale contando anche la parte di marketing, di promozione del, del prodotto eh, nei vari canali che abbiamo identificato. Allora, eh, il nostro programma viene distribuito agli sviluppatori. Il nostro programma non viene distribuito assieme all'app. Quindi di fatto un hacker quando scarica l'app la ha solamente l'app la protetta, il nostro programma non è inserito all'interno dell'app. Della e quindi eh, diciamo l'attacco è rivolto alla app protetta sigillata qua, piuttosto che al nostro tool di, di protezione eh, non so se ho risposto alla domanda Quindi lo sviluppatore, sì. diciamo che nel nostro... Sì, esatto, questa è un po' un'assunzione che noi facciamo, cioè lo sviluppatore è un, è un uh, attore interessato a proteggere l'app più che a attaccarla. In effetti potrebbe succedere, potrebbero esserci scenari alternativi da, sì, da investigare. Bene, se non ci sono ulteriori domande, ringrazio ancora Mariano e passerei, allora. passerei alla seconda idea. Non prima di avervi ricordato un paio di cose che mi sono dimenticato di dirvi prima, ovviamente. E la, la prima è che quando intorno alle 16.30, forse un po' prima... Eh, la, la, la giuria si ritirerà per, eh, per emettere il verdetto di, cioè per preparare il verdetto eh, in parallelo ci sarà una sessione di b lavoratori e le imprese e l'altra cosa che mi sono colpevolmente dimenticato di fare è ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la giornata di oggi in particolare la preparazione eh, di tutto quello che adesso sembrerebbe magicamente funzionare allora, quindi Possiamo proseguire con la seconda idea. Prima anche a Mariano, non, non avevo detto nulla circa l'ambito, eccoti, non, circa l'ambito mi sono dimenticato, me ne scuso. La seconda idea si chiama 3C Lifestyle, la presentano Rosa Maimone e Marco Dianti e si tratta di una piattaforma tecnologica in grado di monitorare, educare e motivare gli utenti ad adottare uno stile di vita sano. È una piattaforma che è, è derivata, diciamo così, da una più famosa piattaforma che abbiamo realizzato qua, 3C, cartella che sta per cartella clinica del cittadino. Quindi a voi la parola, 5 minuti anche per voi. Buongiorno. Buongiorno, siamo Rosa e Marco e oggi vi presentiamo Trek Lifestyle, un nuovo modo per promuovere la salute negli ambienti di lavoro. Immagino che guardando questo situazione vi siete trovati in questa situazione, oppure state pensando ai vostri colleghi o ai vostri dipendenti. Comportamenti del genere, se diventano abitudine, possono portare a un aumento del peso e all'obesità. E sovrappeso e obesità sono uno dei fattori principali di rischio di malattie croniche, come il diabete, malattie cardiovascolari e addirittura tumori. Ma l'obesità è anche vista come uno dei rischi principali di infortuni sul lavoro e di invalidità sul lavoro. Ciò significa che la persona che avete visto prima nella foto, tra qualche anno, non sarà più in salute diminuirà il suo livello di produttività, aumenteranno le sue assenze per malattie e ciò significa che ci saranno più costi per le aziende. Come si può risolvere questo problema? Basta poco, basta motivare i dipendenti ad assumere uno stile di vita più sano. Track Lifestyle è una soluzione tecnologica che vuole migliorare la vita dei dipendenti e della sua famiglia. La soluzione consiste in un'applicazione mobile con il quale il dipendente può avere traccia delle sue abitudini relative all'attività fisica, all'alimentazione, ma anche per rilevare i fattori di rischio relativi allo stress e quindi aumentare la sua consapevolezza sullo stato di salute. Tutti questi dati vengono analizzati e inviati al medico competente del lavoro, che per legge è interno all'azienda. Attraverso un portale web potrà vedere un'analisi dello stato di salute del dipendente e decidere se avere o no più eh, visite specialistiche e quindi più frequenti. A supporto del dipendente c'è un counselor che è un esperto della motivazione al cambiamento e al mantenimento di uno stile di vita sano. Ma il nostro punto di forza è un agente di intelligenza artificiale che noi chiamiamo Virtual Coach che è in grado di analizzare i dati, integrarli con l'analisi del contesto in cui si trova l'utente e decidere se e quando inviare messaggi, suggerimenti o informazioni per correggere e anticipare eventuali comportamenti sbagliati. Alle aziende invece offriamo report periodici di dati aggregati e anonimi con il quale può monitorare l'impatto che la nostra soluzione ha avuto sul benessere organizzativo. Il mercato della mobile health è cresciuto molto negli ultimi anni. Basti pensare che è arrivato a 10,2 miliardi, che a, ne, dovrebbe arrivare nel 2018 partendo da un miliardo. E mentre in Italia, le aziende italiane, eh, il 38,8% investe in welfare salute, quindi buona parte delle aziende. E in questo caso, maggiormente al nord, e addirittura se andiamo a vedere le medie e grandi aziende, più della metà investe in welfare salute. Questo perché un uh, report di McKinsey dice che ogni 150 euro investiti in prevenzione e salute porta un guadagno di 300 euro, quindi il doppio, in più la riduzione delle, delle, su, de, dei costi della salute e la riduzione dell'assenteismo del 27%, quindi è, è un buon investimento. Noi, eh, il nostro business model si tratta di andare a vendere questo pacchetto salute alle aziende. Eh, che è formato da un costo base annuo più un costo dipendente dal, dalla dimensione dell'azienda quindi al numero di dipendenti e le contatteremo per via diretta o tramite il medico del lavoro che è dentro eh, per legge in ogni azienda quindi sa quali ne hanno bisogno noi fatto, faremo un trial in FBK che prenderà, userà il Progetto Salute per esempio i nostri concorrenti eh, quello che ci distingue maggiormente dai nostri concorrenti sono il fatto che abbiamo appunto gli esperti, il counselor e il medico che affiancano l'utente e, e, eh, e guidiamo l'utente alla, alla dieta mediterranea che è una, una delle diete più risapute e più sane e, e facendo, e facendo questo abbiamo sviluppato un, un prototipo che eh, abbiamo già testato con uno studio pilota con delle pediatre, con dei bambini sovrappeso che ha dato riscontri molto positivi nel senso che hanno cambiato stile di vita sia loro che le famiglie con questo noi andremo a proporlo allora eh, nel, in un trial interno in FBK su dei veri lavoratori per poi eh, avere dei riscontri avere una validazione e poi partire con lo sviluppo eh, l'anno prossimo con un finanziamento di 250.000 euro per fare sia l'implementazione che il marketing che la messa in atto e lanciare a eh, giugno 2017. Per, uh, usando la, la reputazione che ci costruiamo con le aziende per poi andare a venderci in altre aziende e ingrandire il mercato nel 2018. Quindi la crescita sarà inizialmente un po' lenta e per poi esplodere nel 2019. Noi siamo Rosa e Marco, siamo due tecnologi qua nel gruppo YELT di FBK e cerchiamo un business developer e eh, qualcuno che eh, ci si occupi della vendita. Grazie. Se non ce ne, ve ne faccio una io se non ce ne sono sì. e se avete diciamo, approfondito come penso che abbiate quantomeno iniziato a farlo se non già fatto eh, gli aspetti che riguardano diciamo, il, il rapporto tra le aziende dipendenti in tema di controllo della salute e quant'altro Sì, eh, beh, la nuova legge di stabilità in un certo senso in, uh, spinge le aziende a fare questi investimenti qua hanno degli sgravi fiscali quindi sono, proprio, sono, sono motivate a fare una, una promozione della salute all'interno della loro azienda e per legge hanno il medico del lavoro all'interno quindi sappiamo che avremo quel canale lì e per, uh, per quanto riguarda l'aspetto legislativo, nel senso, ah, e i dati, non, forse non l'ho detto, i dati sono, è la privacy esatto, l'azienda non ha accesso ai dati, l'azienda ha accesso a un report che, che, che non so se si vedeva, un report di statistiche di dati aggregati anonimi, ovviamente non, non, il datore di lavoro non può andare a vedere lo stile di vita del singolo dipendente. Il medico può perché è il, me eh sì, perché è il suo medico. Eh, un ultimo, una domanda quant'è quant la differenza tra input dei dati che deve fare la persona e quanto pensate di invece tracciare in maniera automatica tramite device e, a, allora, per quanto riguarda l'alimentazione è la parte più complicata nel senso che non esiste, stiamo cercando altri metodi ma più che inserire, abbiamo cercato di minimizzare al minimo la quantità di dati da inserire quindi invece che inserire esattamente i cibi, noi ci rivolgiamo a categorie appunto della piramide, si tratta di dire cereali, che cereali e una dose stimata. Perché abbiamo visto che già anche una minima quantità di, una minima precisione può dare già eh, grande vantaggio. I nostri concorrenti per esempio la domanda era hai mangiato sano? Sì, no. Quindi era molto semplice però non dà, non dà idea di come sta mangiando il dipendente cioè, o, o si affida totalmente alla sua sincerità. Invece l'applicazione eh, corregge proprio gli errori, quindi se uno mangia troppa carne o troppo poco pesce gli viene detto proprio la, il consiglio mirato. Uh, Un'ultima domanda, io quello che vorrei capire è qual è il mercato, cioè voi avete detto qualcuno che si occupa della vendita. nel Primo anno, dove volete andare a venderla questa, applica questa applicazione, questo prodotto? In che aziende? Sì, il primo anno pensavamo di stare in un contesto locale, facendoci consigliare appunto le aziende da Progetto Salute, che è un'azienda sanitaria locale, che ha eh, diversi medici del lavoro in diverse aziende. Quindi potrebbe dirci appunto dove c'è più bisogno di, di questo pacchetto, anche perché il medico viene pagato, e viene pagato a prestazione quindi è nel suo interesse trovare più clienti diciamo e per poi eh, contavamo sulla reputazione nel senso che inizialmente se andiamo in un'azienda e ci proponiamo e ci chiedono in quale altre aziende siete stati non abbiamo niente quindi partiamo così con progetto salute poi avendo la validazione di queste poche aziende locali possiamo andare a venderci meglio con altre Grazie. Grazie. Qual è il, ci spieghi velocissimamente qual è il business model che voi avete? Il business model è quello, il, il pacchetto che andiamo a vendere sarebbe proprio andare a vendere un, un abbonamento annuale che può dipendere dalla dimensione dell'azienda, visto che servirà un'infrastruttura un po' più, più corposa se sono più di 250 dipendenti, e, e dare l'applicazione in modo gratuito. Eh, I sensori, per esempio contapassi o bilanci eccetera, deleghiamo. possiamo fornirli noi ma non contiamo di guadagnarci dei soldi, possiamo venderli al prezzo di acquisto o dire al dipendente di usare quelli che usa lui, se qualcuno già usa dei braccialetti tipo Fitbit, Jobon, così, noi possiamo prenderci i dati direttamente da, da quelli senza andare a, a, pro, a propinargli altri device. Comunque il dipendente non, non paga l'applicazione. Quindi la sua motivation qual è? Motivation è, è ridurre l'enorme costo che, ha, che hanno le malattie croniche. E che tra l'altro sono l'80% delle... Eh. Cioè, eh, tu stai facendo... Cioè devi essere molto fiducioso che la tua azienda ti vuole bene. Tu devi volere molto bene l'azienda. Io dipendente? Sì. Beh, no, dipende più anche più a me perché io ho. Per esempio, beh, a parte che è un servizio detassato, quindi avrai un servizio che pago meno perché non ci pago sopra le tasse, ma poi io ho un supporto di esperti che costerebbero molto di più del, del benefit che mi darebbe il mio datore a fine mese. Riusciamo a pagarli meno aggregandoli. Grazie. Se non ci sono altre domande, un altro applauso a Rosè e a Marco. Beh, adesso è il turno della terza idea che ci presenterà Luigi Crema e che ci presenta diciamo, un, un, un complesso e articola articolato eh, prototipo nel campo delle energie rinnovabili. Ehm, Sottolineo il fatto che eh, Luigi ci presenta un'idea che io tra virgolette chiamo hardware, nel senso che è l'unica idea tra le sette eh, non software, insomma. Quindi un particolare incoraggiamento a Luigi. Grazie. Buon pomeriggio. Oggi sarò anche in rappresentanza di un team più esteso di collaboratori che è stato coinvolto con eh, lo sviluppo. Parliamo di Solare a concentrazione, quindi solare a concentrazione per cogenerazione e soprattutto eh, per la produzione di calore all'interno di processi industriali. La maggior parte di noi spero eh, diciamo, eh, auspica di, di vivere a breve in un mondo eh, dotato di aria pulita, in un mondo a emissioni possibilmente zero e eh, soprattutto alimentato diciamo, in maggior parte, in larga parte da fonti rinnovabili. Nel contesto specifico di questa tecnologia ci sono ancora alcuni gap eh, verso eh, il poter cogliere completamente quello che è il mercato. I gap sono dovuti al fatto che le principali aziende collegate a un unico mercato che è quello eh, del, del grande solare concentrazione per le alte temperature che al momento vive di un monomercato in ambienti molto ostili dove il degrado della tecnologia eh, non è ancora risolto e i costi della produzione sono circa il doppio di quello che il mercato si aspetta. Quello che noi proponiamo è scalare la tecnologia su applicazioni diciamo più economiche a temperature relativamente più basse rispetto a quelle dei grandi impianti una tecnologia che abbiamo già disegnato, oltre che aver sviluppato in prototipo, disegnato in maniera modulare, standardizzata, possibilmente per essere applicata in più mercati di riferimento. Eh, uno di questi, l'ho già citato, è il calore per processi industriali, eh, ma stiamo pensando anche al piccolo residenziale cogenerativo, stiamo pensando anche al, al settore dei piccoli campi solari eh, sempre per cogenerazione a supporto di comunità e smart cities. In questo contesto all'interno di un progetto di Gespo già concluso eh, abbiamo sviluppato tutti i componenti di base della tecnologia eh, dall'assorbitore della radiazione eh, al, al ricevitore solare che permette di trasferire la radiazione in calore a 300-350 gradi eh, questo ricevitore poi collegato a delle ottiche innovative, flessibili, eh, il tutto diciamo impacchettato eh, all'interno di un sistema eh, collegato anche a un motore di Stirling cogenerativo per produzione di elettricità oltre che di calore. Il nostro modello di business su questa tecnologia è eh, confezionarla, ecco questo è il primo obiettivo, realizzando un intero sistema. Eh, L'abbiamo già realizzato in forma prototipale, lì lo vedete eh, nel tetto di un'azienda farmaceutica a Malta dove ha lavorato per circa un anno e mezzo il primo prototipo prima di essere ritrasferito in FBK. Questa tecnologia una volta assemblata, servirà un system integrator, eh, è direzionata a un end user. L'end user per noi vuol dire non solo l'azienda industriale eh, con il calore di processo, Uh, ma anche un trader di sistema, un energy service company, uh, che lo possa trasferire secondo un certo schema, modello, uh, a ulteriori end user che sono, uh, e al mercato che, che effettivamente poi sarà costituito dalle aziende uh, che dovranno produrre energia di processo. Il mercato è un mercato esteso, uh, variegato, Uh, si parla di calore di processo raggiungibile da questa tecnologia in, in, in tutti i principali settori, uh, il tessile, l'alimentare, l'industria della carta, solo per citarne alcuni. Entro il 2030, quindi, eh, anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia eh, fornisce questi numeri. Il 10% del calore di processo industriale sarà fornito da solare. Questo rappresenta il 33% dello share di mercato, si parla quindi eh, di circa 20.000 installazioni in ambiente industriale realizzate. E su un valore di 5 miliardi di euro eh, che può triplicarsi considerando anche gli altri due mercati che ho eh, citato prima quindi quello del residenziale e quello dei piccoli campi solari i competitor sono alcune aziende che realizzano sostanzialmente tecnologie prototipali eh, stanno aprendo il mercato ma non hanno un prodotto eh, già realizzato eh, hanno un prodotto che non può raggiungere le performance del nostro i principali eh, diciamo sviluppatori non sono in ogni caso aziende ma centri di ricerca, qui sono citati alcuni, con tutti questi stiamo collaborando. Il team è un team eh, di competenze eh, multidisciplinari, eterogenee, quello che ha sviluppato è con ecco, la tecnologia. Eh, alcuni di questi collaboratori eh, potrebbero poi configurare la start-up eh, che, che stiamo preparando. Ecco, di realizzare in questa, in questa presentazione. Eh, C'è un forte contesto di eh, eh, visibilità internazionale, eh, un forte interesse delle piattaforme industriali e eh, un contesto di policy a supporto della tecnologia specifica. Cerchiamo un investitore, ora eh, un partner te tecnologico eh, entro i 12 mesi da qui allo sviluppo mh, della tecnologia precommerciale e un end user da integrare entro 18 mesi. Abbiamo un piano di mercato dove mantenere l'IP della tecnologia su Trento, eh, un valore della società iniziale di circa 10 milioni di euro, un 20% di diluizione massima che vorremmo dare alle azioni della start-up su un investitore che permetta di arrivare al precommerciale entro 12 mesi un partner tecnologico da collegare per rafforzare la compagine eh, industriale e quindi un end user da eh, accorpare a 18 mesi dall'inizio delle attività. Vi ringrazio per l'attenzione. Quant'è è la stima del bear cost per kilowatt, cioè non sovvenzionato, di un sistema di questo tipo? Abbiamo un'ipotesi di 100 euro per metro quadro della tecnologia da sviluppare, eh, il questo, questo con lo sviluppo eh, di, cento, di, di un mercato di vendita di circa 50.000 collettori. I collettori sono 2x2 due due metri di dimensioni, quindi... Un'azienda un è capace di assorbirne eh, diverse centinaia ecco, per un unico impianto. Ma quindi il costo, a me interessava capire quant'è la normalizzazione del costo di produzione su, per superficie, quindi quanto genero a parità di superficie e quindi, quindi quanto mi costa eventualmente per fare una... Il Levelized Cost of Energy, l'LCOE, è previsto essere tra i 20-25 e i euro per megawattora prodotto. Quindi circa il 25-30% in meno degli attuali costi di calore di processo industriale. Sempre per le stesse quantità ipotizzate sulla produzione. Grazie. Immagino che avrete dei grossi problemi di supply chain. Dovrete mettere insieme tutti quanti i vari pezzi, assemblarli, eccetera. Eh, come pensate di attrezzarvi, visto che chiedete essenzialmente 2 milioni, bisogna mi capire, per arrivare al prototipo? Il prototipo eh, è già realizzato. Quello che a noi serve adesso realizzare è la tecnologia precommerciale installata magari in 2-3 dimostratori di scala reale e eh, configurazioni diverse. Abbiamo partner che forniscono sostanzialmente i componenti base della tecnologia, dal tubo solare, un'azienda tedesca, alle ottiche, un'azienda trentina. Eh, Dovremmo poi realizzare l'integrazione di sistema. Per i primi prototipi, la immaginiamo nella startup da realizzare sempre qui a Trento, eh, siamo comuni.